orizzonte in continuo movimento che deve essere normato. L'abbiamo intitolata così eh, questa tavola che ci fa riflettere appunto sul tema eh, del lavoro agile, una scelta che è diventata obbligata, insomma, in pandemia ed era considerata soprattutto una svolta irreversibile, un dato ormai acquisito, ma così non è. Anche in questo caso vi cito alcuni dati perché appena il 14,9% degli occupati italiani lavora almeno in parte da remoto quando potrebbero farlo il 40% e eh, c'è stato ecco, nei confronti dello smart working una sorta eh, di controordine improvviso categorico che è arrivato ovviamente non solo in Italia ma anche negli Stati Uniti, citavamo proprio eh, le grandi aziende americane, la Silicon Valley ma anche gli uffici di Wall Street e voglio riportarvi ecco, alcune parole significative di grandi boss come eh, il boss di JP Morgan Jamie Diamond che ha sentenziato. Lo smart working è il contrario della produttività. Sono parole eh, che sono state seguite dalla riflessione del CEO di Goldman Sachs, David Solomon, che ha definito il lavoro da remoto un'aberrazione da correggere al più presto ora che la pandemia è alle spalle. E non possiamo non citare l'onnipresente Elon, Elon Musk, il quale sostiene: Quando devi fare sviluppo e innovazione, non puoi pensare di lavorare a distanza perché questa modalità non consente di trasferire. Con conoscenza tecnica e organizzativa. E allora ripartiamo proprio da qui per questa ultima tavola rotonda dal titolo Smart Working, un orizzonte in continuo movimento che deve essere normato. Io invito sul palco l'avvocato Carlo Fossati, senior partner Studio Legale e Chino Brugnatelli Associati, Massimiliano Santamaria e Matrix and Innovation e Elisabeth Camerini, CDA Director by Vare Progetti. Benvenuti. Prego. Ecco, eh, parliamo in questa ultima tavola rotonda di smart working, che è un tema particolarmente sentito, l'abbiamo visto anche no, nella ricerca che ci ha proposto DOXA, era una delle voci eh, che interpelliamo per capire anche il benessere e la qualità della soddisfazione del lavoratore, cercheremo di capire anche se esiste poi un numero magico eh, per interpretare e realizzare lo, lo smart working, ma prima di tutto ecco io partirei dal dottor Santamaria per fare un quadro eh, generale della situazione, anche perché lo abbiamo detto lo smart Smart working è passato da essere quasi una misura un po' di welfare per i dipendenti prima dalla pandemia a unico strumento invece di utilizzo per far andare avanti il business durante la pandemia ma questo cambio è avvenuto in tempi veramente troppo rapidi non c'è stato il tempo giusto per progettarlo bene lo smart working e anche per misurarlo torna il concetto di eh, misurazione ecco perché è importante misurare lo smart working e che cosa deriva poi da questa misurazione misurazione. Grazie mille, grazie a tutti. Eh, bah, il tema è importante capire anche da dove siamo partiti. Io ho avuto la fortuna di eh, approcciare allo smart working ben prima della pandemia, quindi ho avuto l'opportunità di vedere come le organizzazioni si stessero muovendo sul tema dello smart working e della flessibilità organizzativa. Quello che è accaduto e diciamo sotto gli occhi di tutti, e quando diciamo, andiamo nelle organizzazioni e cerchiamo di spiegare un po' qual è eh, l'andamento dello smart working negli ultimi tre anni, eh, si vedono proprio delle, delle dinamiche chiarissime che sono legate alla pandemia. Quindi se i primi 8-10 mesi del 2020 sono stati contrassegnati da due obiettivi fondamentali delle organizzazioni, che erano il business continuity e il people safety. Io dovevo far andare avanti la mia organizzazione, ma contemporaneamente dovevo garantire la sicurezza delle mie persone. Quindi quando si vanno a guardare le curve, questo lo potete trovare tranquillamente su, uh, su Google, eh, vedete sicuramente che i primi, i primi mesi, quelli del lockdown, c'è un utilizzo fortissimo dello smart working per poi sostanzialmente rientrare o tentare di rientrare in ufficio e se vi ricordate basta pensare a tutte le dirette del Premier Conte su Facebook dicendo ritorneremo dopo l'estate, rientreremo in ufficio era sicuramente un messaggio incoraggiante che comunque ha creato delle aspettative quindi nell'estate diciamo, nell del 2020 che abbiamo vissuto tutti sappiamo che cosa è successo e a settembre 2020 abbiamo incominciato a rientrare in ufficio che cosa è successo? Seconda ondata. Quindi automaticamente un utilizzo ancora più forte dello smart working per far fronte alla seconda ondata della pandemia, quindi quella da ottobre diciamo, a gennaio 2021, e poi sostanzialmente una stabilizzazione, quindi un andamento delle curve che piano piano queste cunette andavano a, ad abbassarsi. Uh, che cosa è successo? È successo che le organizzazioni hanno detto non possiamo andare avanti così, cioè non possiamo andare avanti con, e chiaramente da un punto di vista eh, legale questo è stato un po' il tema, no? cioè di uno stato emergenziale che è stato sempre buttato avanti, quindi un po' tiro, tiro, tiro un calcio al pallone ma prima o poi nella pozzanghera finisce. E quindi che cosa è successo? L'organizzazione ha detto non possiamo andare avanti così con non sapendo che cosa succederà. Quindi è cambiato completamente il mindset diciamo, dei manager, dei senior manager, ma anche dei middle manager, abbiamo incominciato ad affrontare il tema. Affrontare il tema significa eh, incominciare a parlare di misurazione, identificazione di quelli che sono gli indicatori che ci permettono di capire come la nostra organizzazione si sta... Uh, si sta muovendo e come sta reagendo. Quindi questo ci ha portato, um, diciamo, ne, la maggior parte delle volte uh, le organizzazioni, anche quelle meno illuminate, incominciavano a chiedere ma come possiamo misurare l'impatto e quindi abbiamo incominciato a costruire. Un, ma neanche un sistema di indicatori all'inizio, ma proprio uno storytelling di quello che stava accadendo. Quindi abbiamo incominciato a raccontare come le persone stavano vivendo e stessero reagendo alla pandemia all'interno dell'organizzazione, perché eh, sicuramente lo smart working ci ha salvato eh, dal, diciamo, dal, con dal contagio forte, se fossimo sempre andati in ufficio, se avessimo continuato a fare quello che abbiamo fatto nel tempo. Però è anche vero che molte persone non erano preparate. Le persone non erano abituate ad andare in ufficio. Il fatto di rimanere a casa e sapere quello che bisognasse fare non era per tutti. Alcune organizzazioni non erano pronte, lo sono diventate. Il boost che c'è stato con la pandemia sicuramente ha portato ad a. A sviluppare molto velocemente delle cose, ma non siamo ancora completamente pronti, quindi è qualcosa che dovremo consolidare. Prima l'abbiamo detto, eh, i CEO di queste eh, banche d'affari dove vogliono il junior banker accanto al senior banker per capire come eh, billare i clienti piuttosto che capire come, come fare trading... Un, elemento, un altro elemento però è ad agosto 2021 5 milioni di americani hanno detto ciao ciao al lavoro e solo il 40% di, 40 di loro aveva diciamo, un'offerta di lavoro uh, nel, um, in tasca. E gli americani sono molto agganciati a un termine di gut, di pancia, cioè la sensazione che loro hanno, a volte reagiscono un po' di pancia. Hanno messo davanti il work-life balance, cosa che stiamo incominciando a fare anche noi. Cosa che noi abbiamo cominciato a capire è che il nostro tempo, il nostro benessere ha un valore e quindi su quello sicuramente sarà l'obiettivo, diciamo coniugare quelle che sono le, eh, le necessità organizzative a quelle che sono le necessità individuali. Ecco, il Dottor Santamaria è parso qui all'Avvocato Fossati eh, nel suo intervento ha accennato proprio anche alla difficoltà dal punto di vista legislativo della regolamentazione di stare al passo con una situazione di emergenza ed in continua evoluzione, ecco, senza ripercorrere naturalmente tutte le tappe, ma quali sono ecco, gli step dal punto di vista legislativo che ancora devono essere compiuti eh, dal, proprio per, per regolamentare questa materia che abbiamo definito in un continuo movimento. Sì, eh, guardate qui eh, c'è prima di tutto da chiarire un, un punto che magari sembrerà un po' provocatorio, ma eh, dal mio punto di vista è assolutamente la verità, noi dal punto di vista giuslavoristico lo smart working in Italia non ce lo abbiamo ancora, okay? noi abbiamo una cosa diversa che è il lavoro agile che è stato disciplinato nel 2017, prima della pandemia, in un contesto, in un mondo in cui si ragionava della possibilità di lavorare a distanza, da casa, come di un'assoluta eccezione, insomma, un mondo diversissimo da quello di oggi, anche se gli anni che sono passati sono relativamente pochi. Perché dico che non c'è una regolamentazione sullo smart working? Perché lo smart working dal punto di vista sociologico, della sociologia del lavoro e dal punto di vista economico non è semplicemente un problema geografico di da dove svolgo la prestazione. Lo smart working è un problema di flessibilità della prestazione, è un problema di possibilità di avere un lavoro misurato per obiettivi e non per ore lavorate, di essere svincolati dalla rigidità degli orari. Questo è lo smart working dal punto di vista della sociologia del lavoro e questo, attenzione, è lo smart working che consente ai lavoratori che lo attuano di avere un più elevato livello di engagement sulla base delle ricerche che sono state effettuate. Altro è il remote working contrapposto al lavoro on site. Il remote working è un tema essenzialmente geografico, cioè io non lavoro dall'ufficio, lavoro da casa o da un altro posto diverso dall'ufficio e paradossalmente noi sappiamo dalle ricerche che sono state effettuate che questo tipo di lavoro normalmente a livello medio, nel medio termine garantisce un livello di engagement più basso addirittura rispetto al lavoro on-site, perché alla lunga è alienante e non dà i vantaggi di una gestione realmente flessibile del lavoro. Il problema quindi fondamentale non è tanto da dove lavoro, ma è se ho la possibilità di lavorare responsabilizzato per obiettivi, di lavorare essenzialmente svincolato dalle rigidità prima di tutto di orario tipiche del lavoro eh, subordinato tradizionale e allora eh, qui sono obbligato ma sarò velocissimo a fare un passo indietro il problema per noi non è tanto la disciplina dello smart working del 2017 che comunque è un problema perché Definisce lo smart working come una modalità di lavoro, scusate il lavoro agile perché questa è la definizione utilizzata, utilizzata dal legislatore, come una modalità di lavoro che viene svolta in parte dall'ufficio e in parte da fuori dell'ufficio, questa è la definizione legislativa, quindi il discrimen è geografico, punto. Il problema però non sta tanto lì, sta nel fatto che siamo nel mondo del lavoro subordinato, il lavoro subordinato tradizionale nel nostro ordinamento giuridico è disciplinato, così come quello autonomo, da norme che sono state concepite e varate nel 1942 e non sono mai cambiate. Avete presente il 1942? Mm? Nessuno di noi c'era, fortunatamente. Ma comunque sappiamo che c'era la seconda guerra mondiale, c'era l'operazione Barbarossa, era l'anno in cui Hitler tentava di invadere per la seconda volta l'Unione Sovietica, la battaglia di Stalingrado eccetera eccetera eccetera. È un altro mondo ma lontano milioni di anni dal punto di vista della sociologia del lavoro e delle dinamiche economiche del lavoro subordinato rispetto a quello di oggi non si può pensare che quei paradigmi possano andare bene ancora oggi e quindi qui sono obbligato a, a, a dire una cosa probabilmente un po' impopolare, se noi andiamo oggi a riformare la disciplina del, dello smart working del lavoro agile del 2017 senza toccare i paradigmi Fondanti del nostro sistema giuslavoristico, non andiamo da nessuna parte, perché il problema vero è che non abbiamo la possibilità di misurare la prestazione di un lavoratore subordinato per obiettivi perché l'articolo 2094 del codice civile, contrapposto all'articolo 2222, non ce lo consente. Noi siamo ancora in un mondo dal punto di vista giuslavoristico, in cui la contrapposizione, attenzione, contrapposizione, perché questo è il termine giusto, tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo, si fonda sul concetto che la subordinazione, la prestazione di lavoro subordinato è una obbligazione di mezzi, mentre la prestazione di lavoro autonomo è un'obbligazione di risultato, siamo ancora lì. Ora, se è un'obbligazione di mezzi, non c'è modo per poterla ancorare alla misurazione di obiettivi. Non c'è modo, perché comunque il paradigma di fondo rimane quello della messa a disposizione delle energie lavorative, il tempo in cui il dipendente mette a disposizione del datore di lavoro le proprie energie lavorative. Questa roba qui è morta e sepolta nella realtà pratica, ma noi non possiamo pensare di implementare innovazioni che ormai sono imprescindibili nell'organizzazione delle imprese lottando contro ostacoli giuridici di questa portata. Non esiste, cioè dobbiamo accettare il fatto che sono i paradigmi tradizionali del diritto del lavoro che vanno rifondati. Due su, su di tutti, ma sarò velocissimo perché ovviamente qui il tema sarebbe molto più ampio, ma non abbiamo il tempo e non è la sede giusta, però due su di tutti. Primo punto, il primo fulcro, come dicevo prima, del nostro sistema giuslavoristico sta nel concetto della contrapposizione tra, tra lavoro autonomo e lavoro subordinato. Questo concetto è superato nella pratica da anni e va superato anche a livello giuridico. Bisogna trovare il modo di capire che oggi non è più una contrapposizione tra le due fattispecie, ma è un continuum all'interno della quale vanno viste tantissime sfumature di grigio, okay? non è bianco o nero. Secondo tema, fondamentale anche questo, noi viviamo in un mondo in cui dal punto di vista giuridico, giuslavoristico, esiste un principio di necessaria inerenza di tutto l'apparato di tutele previsto dal nostro ordinamento giuridico per il lavoro subordinato alla subordinazione mentre per il lavoro autonomo queste tutele non si applicano quindi è un meccanismo on off okay? non esiste la possibilità di modulare le tutele per tutte quelle fattispecie che di fatto sono intermedie nella realtà tra autonomia e subordinazione. Oggi se sei un lavoratore subordinato il meccanismo di tutele, l'apparato di tutele anche piuttosto ipertrofico che continuiamo ad avere all'interno degli articoli 2094 e seguenti del nostro codice civile ti si applica tutto. Se non sei un lavoratore subordinato non ti si applica niente, zero il che è assurdo perché in realtà noi sappiamo che dal punto di vista socio economico chi ha più bisogno di tutele molto spesso non è un lavoratore subordinato tradizionale occupato in una grande impresa chi ha più bisogno di tutele spesso è formalmente un lavoratore autonomo decisamente più debole dal punto di vista socio economico allora va trovato il modo di poter modulare queste tutele in modo tale che arrivino a chi realmente servono, no? di chi, chi, ne, chi ne ha realmente bisogno. Solo se partiamo da lì poi possiamo occuparci della disciplina sullo smart working cercando di costruire prima di tutto una definizione di smart working, di lavoro agile, che sia effettivamente aderente al concetto socio-economico dello smart working, cosa che oggi, come dicevo, assolutamente non è. Poi un'ultimissima considerazione su questo tema, teniamo presente un fatto che nella disciplina, una cosa che tra l'altro pochissimi ne hanno la consapevolezza anche tra gli addetti ai lavori, la legge italiana sul lavoro agile consente sempre di revocare il regime di lavoro agile con un congruo preavviso a tutte e due le parti, il che è un'altra cosa che a mio avviso è del tutto incompatibile con l'evoluzione che sta prendendo lo smart working e lo spazio che lo smart working avrà nel lavoro del futuro, perché la persona ma anche l'azienda deve poter contare sul fatto di avere un regime che gli consente per due o tre giorni alla settimana di lavorare fuori dall'ufficio per fare delle scelte di vita privata per fare delle scelte le aziende dal punto di vista del risparmio sui costi delle previsioni ragionevoli non esiste che c'è la possibilità per l'azienda come per il dipendente di ripensarci in qualunque momento perché questo è, è un diciamo che è un non senso rispetto alla possibilità di pianificare sia la vita privata che, che, che quella dell'azienda. No, io la ringrazio innanzitutto, avvocato, perché ci ha aiutato anche a fare chiarezza, non solo dal punto di vista poi, del vocabolario, ecco, lo sappiamo che utilizziamo magari impropriamente il termine smart working e dove lo smart working poi non c'è, c'è solo appunto, la possibilità di effettuare la prestazione da remoto, ma non è il vero smart working che, come ci ha suggerito, ecco, deve contemplare una nuova modalità organizzativa eh, del lavoro e il superamento, abbiamo detto, no? della distinzione tra lavoro dipendente e lavoro autonomo, iniziare a ragionare eh, per obiettivi e non per orari fondamentalmente, ecco, però io penso che questa sia ovviamente una questione legata alla regolamentazione, alla legislazione ma anche alla cultura, un fatto culturale italiano che dobbiamo cercare di superare e io qui eh, introduco proprio la, la dottoressa Camerini che invece è HR Director di Baivare eh, Progetti che è una società invece di eh, livello internazionale che opera nel campo del energie rinnovabili con il quartier generale a Monaco di Baviera e diverse sedi in Italia. E qui io eh, volevo insomma capire, cercare di comprendere un po' qual è la visione proprio della nuova organizzazione eh, del lavoro in una società che ha un profilo internazionale, se c'è una differenza nel concetto di flessibilità in Italia e all'estero, visto che lei ci può portare una visione differente. Allora... Innanzitutto buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Allora ehm, direi che il, il punto centrale è proprio quello della cultura, nelle realtà multinazionali e io ho sempre lavorato in realtà multinazionali quindi posso portare questa... Eh, questa testimonianza, ehm, sostanzialmente la flessibilità diventa eh, per il lavoratore diventa eh, il punto centrale, quindi eh, nella, eh, nella nostra mh, realtà delle energie rinnovabili non ho potuto riscontrare all'interno eh, proprio del gruppo e delle varie country, un gruppo che è presente ormai in tutto il mondo, una eh, differente concezione relativamente a questo tema, um, è, per noi è praticamente normale, la community HR del gruppo Baiva conta più di 70 persone, per cui per noi eh, è assolutamente normale organizzare eh, call ormai a distanza piuttosto che prendere l'aereo e recarsi nelle varie località, che era sicuramente una modalità affascinante e divertente ma anche molto costosa eh, quando poteva essere applicata. Quindi per le multinazionali direi che è la norma eh, avere eh, introdotto lo smart working o l'agile working, adesso sarò anch'io più attenta nell'utilizzo preciso di, eh, di, questo, di questo termine. Quindi effettivamente, ehm, adesso non ricordo eh, se prima della pandemia nelle altre country era già in essere eh, uno smart working più o meno formalizzato, probabilmente sì, in Italia eh, nelle varie società, Baiva eh, Italia è presente con cinque società diverse, fanno cose diverse, eh, c'era diciamo un terreno già fertile, già pronto per l'introduzione, dello smart working o dell'agile e oltretutto l'avevamo anche riscontrata come una necessità da parte dei dipendenti, era venuto fuori in maniera molto forte nelle indagini di clima che eh, annualmente vengono condotte come primo punto d'attenzione, quindi ci stavamo già lavorando quando è arrivata la pandemia e quindi di fatto lo switch è stato immediato, da un giorno per l'altro è arrivata l'indicazione di eh, lavorare immediatamente da casa. Ovviamente avevamo la tecnologia che ci ha consentito di poterlo fare. Eh, quindi durante gli anni della pandemia abbiamo osservato quello che di volta in volta eh, il Governo emanava, ma parallelamente abbiamo cominciato a lavorare per regolamentarlo al nostro interno, sapendo che prima o poi l'emergenza sarebbe terminata. Eh, tant'è che noi eravamo già pronti per la sottoscrizione degli accordi unilaterali e del relativo regolamento aziendale a eh, luglio del 2021, poi c'è stata l'ulteriore proroga dello stato di emergenza, insomma alla fine eh, con l'aprile dello scorso anno noi abbiamo fatto sottoscrivere gli accordi unilaterali a tutti i nostri dipendenti e eh, devo dire che ehm, abbiamo, eh, lo stiamo utilizzando con una flessibilità dentro la flessibilità nel senso che eh, il settore nel quale operiamo è appunto molto particolare quello delle energie rinnovabili e trovare persone eh, in questo periodo in questo settore con determinate competenze non è banale per cui ultimamente e sempre più spesso ci capita di eh, assumere persone dislocate in, vari, ehm, in varie regioni lontane dalle, dalle sedi operative e quindi qui torna il tema eh, più volte riproposto eh, della geografia, per cui per noi è anche una necessità, avendo bisogno di determinate competenze, di assumere persone che anziché avere la possibilità di lavorare in smart working tre giorni su cinque, lavorano cinque giorni su cinque, ma non è un problema, nel senso che fa parte proprio della nostra cultura. Quindi Ecco, non è un problema dal punto di vista culturale e immagino che non ci siano riflessi negativi sulla produttività, anzi... No, esatto, sì. eh, questo era l'altro punto, eh, le multinazionali lavorano per obiettivi, è l'altro um, aspetto eh, peculiare e eh, noi abbiamo un sistema di valutazione delle prestazioni che è uguale in tutto il mondo, dove vengono fissati gli obiettivi a, a inizio anno, proprio adesso abbiamo chiuso il ciclo di valutazione delle prestazioni e non ho visto, non ho riscontrato e non mi è stato riportato nessun caso di low performer, anzi mh, devo dire che sia eh, la parte proprio del raggiungimento degli obiettivi spesso viene superata e eh, anche il livello di engagement continua a essere molto alto, cioè per noi, io in questo momento pensare di tornare indietro come stanno facendo negli Stati Uniti, lo, lo vedo un problema, ma per il semplice fatto anche dell'attrazione di, di giovani. La prima, se non, se non la prima, la seconda domanda che ci sentiamo fare in colloquio è avete lo smart working, sì o no? Se la risposta fosse no, arrivederci e grazie, cioè, ormai è così, sì. <ride> questa è la, è la, è la, è la nuova, nuova. rete. È uno dei driver appunto del, sì, del di cambiamento, scelta. di scelta Work -life certamente. Work-life balance vuol dire smart working che probabilmente in un'accezione più, eh, più ampia ehm, e anche che, che io sposo in pieno no, no, non vuol dire lavoro dalle 9 alle 18 da casa o dalla da, da campagna o dal mare ma lavoro proprio per obiettivi, quindi se dalle 9 alle 11 ho da fare delle mie cose personali eh, lavorerò dalle 10 a mezzanotte, cioè eh, deve essere questo un po' il... ed è quello che... Certo un cambio di paradigma sì, chiaramente, chiaramente sì. ecco e io torno dal dottor Santamaria proprio prendendo spunto dall'esperienza diretta ma anche dai dati che ci ha portato la dottoressa Camerini perché ecco, sembra proprio che questa modalità organizzativa dove c'è una maggiore flessibilità non abbia dei punti deboli, insomma aumenta o comunque rimane stabile eh, la produttività c'è un maggior beneficio nella work life balance, c'è anche un riflesso positivo sull'ambiente perché magari anche c'è una riduzione dello spostamento quotidiano le lunghe file mattutine che tutti abbiamo sperimentato per raggiungere il posto di lavoro quindi abbiamo un'evidenza dei dati ma questa evidenza dei dati non convince le aziende italiane i leader anche delle aziende italiane e non solo ad applicare questa nuova modalità organizzativa perché? Allora, Tornia, scusi, e... ecco, concludo: Tornia, è un problema legato al leader di controllo? sicuramente c'è un tema e qui mi ricollego a quello che hanno detto i due speaker prima di me da un lato um, noi abbiamo un'infrastruttura diciamo del lavoro un po' vecchiotta 42 un po' vecchiotta e dall'altro c'è un tema culturale quindi ci scontriamo da un lato su quello che è poter mettere in piedi qualcosa di veramente agile e flessibile e dall'altro il fatto di portare le persone ad avere, quindi ad avere un cambio culturale importante. Allora, innanzitutto eh, non tutte le organizzazioni hanno delle polisi di lavoro agile, magari hanno soltanto dei contratti individuali, quindi non c'è semplicemente un pezzo di carta che permette di fare lavoro agile, ma non c'è un qualcosa... Che sia un sistema anche valoriale di comportamento su cui lavorare in agile all'interno delle organizzazioni. Questo significa dare un'idea e una visione prospettica di quello che deve essere e quindi creare l'engagement da una parte quindi incominciare a condividere i valori che le persone devono sentire anche proprie per poter lavorare al meglio e dall'altra parte un sistema di obiettivi. Quindi, eh, Prima della pandemia le matrici no, che avevamo sempre sui concetti di values and behaviors, cioè io ho dei valori e devo agire dei valori attraverso dei comportamenti. Questa coerenza addirittura molte organizzazioni le hanno inserite all'interno dei performance management, quindi all'interno di un sistema per obiettivi. Um, la pandemia ha spostato sicuramente eh, gli equilibri e quindi chi era tecnologicamente pronto è partito, chi non era tecnologicamente pronto ha rabattato, um, le, anche la pubblica amministrazione, se il Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, se vedete sul loro sito nel 2020 era stata fatta una, una ricerca e sono emerse delle cose interessanti, ma ritornare al punto non tutte le organizzazioni sono pronte c'è ancora il, il tema del controllo e quindi voi pensate a quante organizzazioni prima attuassero un sistema di eh, lavoro agile non dico smart per non però mh, diciamo volgarmente anche smart working di 5 giorni su 5 quindi fully remote da una parte e adesso sono ritornate ad avere un giorno la settimana di smart quindi gli altri 4 vieni in ufficio perché lo perché ho fatto un giorno? Perché quella è moda e tendenza, non ha alcuna finalità, non ha alcun valore. Se io per un anno e mezzo ho lavorato tranquillamente in full remote, perché adesso devo ritornare in ufficio per quattro giorni e me ne lasci solo uno? Perché se no me ne vado la gente se ne sta già andando. Il fenomeno delle great resignation, del big quit, come lo dicono, dicono gli americani, si sta verificando anche in Italia. Quindi gli imprenditori o i manager illuminati l'hanno percepito e stanno cercando di capire come arginare questo, ma non si argina solo con il lavoro agile. È una leva. L'altra leva è lavorare veramente per obiettivi, quindi avere un sistema di performance che ti permette di fare le cose. È chiaro che noi non chiediamo alle persone di lavorare 24 ore. Da un punto di vista sindacale spesso ti dicono la disconnessione ce l'hai alle 21. Sì. Ma se io lavoro in una multinazionale in cui mi occupo di logistica e il mio polo logistico è in Cina, io alla 21 non mi posso disconnettere, io mi connetto. Quindi eh, la flessibilità è sicuramente anche lasciare alle persone la capacità di agire o di definire quando fare le proprie attività. E questo è sicuramente un termine di misurazione. Se prima della pandemia i classici misuratori erano assenteismo... Quindi quanto la gente sta malata, non viene, infortuni, piuttosto che costi, quanto mi costa il taxi, la trasferta, i vari allowance che noi abbiamo. La testimonianza della dottoressa Camerini è stata eh, con la pandemia abbiamo ridotto diciamo, i viaggi all'estero abbiamo aumentato sicuramente via, i, i, i, le videoconferenze. Che da un lato va bene dall'altro lato perdi anche magari un po' di... quindi qualche volta lo devi sempre, sempre fare. Adesso gli indicatori sono totalmente differenti. Il termine di ESG che oggi viene tanto eh, e quindi anche gli obiettivi dell'Agenda 2030 piuttosto che tematiche di DNA, quando c'è stato il, il lockdown, se vi ricordate una delle prime cose che ha fatto vedere il TG1 era la famosa nube di smog sopra la pianura padana che pff, si dissolse. Quindi se, se ci dimentichiamo quello che abbiamo vissuto Perdiamo un po' il bagaglio di esperienze, quella fortuna di aver accumulato, di aver vissuto delle esperienze che dobbiamo portare oggi, metterle a regime e farle effettivamente girare. Eh, sicuramente la tematica dell'impatto ambientale è fondamentale perché il bilancio sociale di tante organizzazioni c'è dentro il discorso del bilancio sociale, ci sono le tematiche di inclusione, ci sono le tematiche di benessere è uscito forse tre giorni fa il BES 2022 dell'ISTAT che è uno dei documenti più interessanti che ci siano perché ci dà un panorama di quello che è come le persone vivono in Italia straordinario ed è pubblico quindi sicuramente dobbiamo portare gli imprenditori e i manager a ragionare in una certa maniera ma quando ti trovi a fare una policy di smart working in cui le prime tre domande che ti fanno è ma io gli devo far autorizzare il giorno di smart working da parte del responsabile? La mia risposta è quante volte lo rifiutano? Mai. E allora perché lo metti nella policy? Che senso ha? Uh, non, possono, non possono prendere ferie agganciate a un giorno di smart. Perché? Quindi il tema del controllo ancora c'è. Il tema del controllo, il tema del cambio culturale, non tutti possiamo fare smart working, lo smart working viene visto come, adesso non entriamo nelle tematiche, ma nella pubblica amministrazione fanno smart working, ale, non lavorano, ma se fosse stato veramente così, la macchina, il motore dell'Italia è la pubblica amministrazione. Se veramente si fosse fermata, noi in due anni, che fine avremmo fatto? E questo è il punto. Sì, è, è vero che ha rallentato il brutto, perché tante cose certo, non, non hanno funzionato certo, proprio. Noi abbiamo visto la, il, il, il meccanismo delle ispezioni si è piantato completamente, ma per dirne uno. Ma molti meccanismi si sono rallentati perché non erano pronti, ma se non cogliamo l'esperienza, quindi se non ragioniamo su quello che abbiamo fatto per migliorare i processi attuali, lì ci fermiamo. Sì, Questo sì, è un certo, no, Assolutamente, ma è proprio una, Prego. Sì, di, sì. un minuto. Eh, a, a conferma di quello che, che, che ho sentito adesso, due considerazioni banalissime. Uno, eh, voi parlate di smart working 5 giorni su 5 ed è giustissimo perché in tante organizzazioni è fondamentale. Bene, l'ordinamento giuridico italiano a oggi non esiste, si poteva fare in regime emergenziale, finito il regime emergenziale lo smart working al 100% non c'è nel nostro ordinamento giuridico, Ed è una, una cosa diversa, il telelavoro che ha tutta un'altra regolamentazione rigidissima, praticamente pochissimo attuata perché è quasi impercorribile, quindi già un elemento di rigidità che è assurdo, che non possiamo tenere. Secondo, il nostro paese è praticamente l'unico ancora, ma compresi i paesi del, del, del blocco eh, europeo continentale che hanno elevati, tradizionali, elevati livelli di tutela del lavoratore, analoghi al nostro, il nostro paese è ancora un paese in cui per low performance non si può licenziare neanche facendo dei percorsi come succede in altri paesi, il low performer di per sé non è licenziabile in Italia. Puoi licenziarlo, poi ci arrivi lo stesso perché è il nostro lavoro, quindi in qualche modo ci riusciamo, ma ci arrivi invariabilmente per vie traverse, complicate e ogni volta che devi spiegare a un investitore straniero che in questo Paese il low performer no, di per sé non lo puoi licenziare, eh, non è che ne usciamo benissimo. A dimostrazione del fatto che il problema della misurazione del lavoro subordinato, del lavoro subordinato, non del lavoro autonomo, del lavoro subordinato per obiettivi, è imprescindibile. Se non sblocchiamo questo passaggio qua e per farlo dobbiamo avere il coraggio di mettere mano... All'articolo 2094 e all'articolo 2222 del codice civile non se ne esce. Ecco, eh, Avvocato Fossati, abbiamo detto che questo cambio culturale legato naturalmente al cambio anche di regolamentazione e legislazione è una delle sfide che attendono i giuslavoristi del futuro, non l'unica, ce ne sono tante e io voglio accennare almeno anche al problema dell'intelligenza artificiale perché eh, insomma qui siamo di fronte a un altro grande cambio di pasta, un'altra grande rivoluzione a cui la legge dovrà adeguarsi. E quindi ecco io le chiedo in breve, naturalmente, di dirci quale sfide la affascinano e la spaventano di più in quanto giuslavorista. Guardi, qui sarò rapidissimo perché il tema sarebbe infinito, però partiamo da un presupposto: che intanto a oggi credo che sia ragionevolmente impossibile, ma persino per gli addetti ai lavori capire esattamente dove si arriverà con lo sviluppo dell'intelligenza artificiale perché lo scenario che abbiamo oggi è quello di piattaforme che garantiscono senza dubbio prestazioni superiori rispetto all'intelligenza umana per quanto attiene l'immagazzinamento di dati e la capacità di processarli in tempi rapidi e qui siamo tutti d'accordo ma questo di per sé è un fattore che mi pare di poter valutare come esclusivamente positivo anche in termini di potenziale impatto sul lavoro. Ma poi c'è la capacità di ragionare, no? di costruire dei ragionamenti anche creativi sulla base di quel percorso di immagazzinamento e processamento dei dati. E qui fino a ora, da quello che ho capito da non addetto ai lavori, in realtà siamo ancora in una fase in cui il, le prestazioni dell'intelligenza artificiale sono inferiori mediamente rispetto a quelle dell'intelligenza umana. Ora, eh, questo accade perché eh, ci sono ancora, come tutti sappiamo, degli errori, le, le, le cosiddette allucinazioni, no? come le chiamano, e non sappiamo per ora se saremo in grado e con quali tempi di correggere questi difetti che queste piattaforme ancora hanno e quindi fino a che punto riusciremo ad avere, a, ad avere delle prestazioni comparabili o addirittura superiori rispetto a quelle tipiche dell'intelligenza umana. Allora è chiaro che qui è, è un punto di partenza eh, che ha mh, di per sé degli sviluppi potenzialmente molto difficili da prevedere, però quello che mi sentirei di dire è questo, eh, pensare di affrontare eh, le, le sfide che l'intelligenza artificiale porrà al mondo del lavoro un domani secondo le stesse logiche con cui abbiamo affrontato quelle della robotizzazione probabilmente è un suicidio nel senso che l'intelligenza artificiale può distruggere potenzialmente posti di lavoro con logiche qualitativamente, non solo quantitativamente diverse rispetto a quelle della robotizzazione. Tant'è che si parla ormai abitualmente del, del, del fenomeno eh, potenziale della cosiddetta sostituzione intellettuale, no? cioè eh, lo, lo scenario possibile è quello di un'intelligenza artificiale che sia un domani in grado di svolgere autonomamente mansioni addirittura creative, quindi si parla, si, parte de, si parla del marketing, si parla delle strategie commerciali, ma si parla addirittura de, degli sceneggiatori di Hollywood, voi sapete che gli sceneggiatori di Hollywood in questi giorni sono in, in sciopero eh, e, e, e che questo mette tra l'altro a rischio una buona parte dell'economia eh, californiana con dei numeri spaventosi eh, tra l'altro, eh, in realtà i motivi dello sciopero per quello che sappiamo in Italia sono altri fondamentalmente, sono legati a tematiche economiche, a tematiche di stabilità e di sicurezza, di prospettive, ma in realtà per quello che risulta a me non mancano anche rivendicazioni relative proprio al tema centrale del governare in termini di prospettiva futura il processo della potenziale sostituzione da parte dell'intelligenza artificiale delle attività svolte dagli sceneggiatori. Sceneggiatori, romanzieri, eh, liberi professionisti, professioni intellettuali tradizionali, sono tutti a rischio potenzialmente. Ora, un mondo in cui, in cui le mansioni più qualificanti riservate all'uomo quelle che ne garantiscono la realizzazione anche come persona sostanzialmente potenzialmente scomparirebbero e questo è, questo è lo scenario descritto da Elon Musk eh, non è che lo descrivo io insomma lo descrive Elon Musk ne ha parlato mi pare in una recente intervista anche eh, un, un, un grande artista come Peter Gabriel eh, ne ha parlato Bill Gates questo scenario non è così fantascientifico dipende in concreto da quanto saremo in grado di correggere gli errori e i difetti che queste piattaforme oggi ancora hanno ora un mondo in cui alle persone restano potenzialmente soltanto le mansioni manuali perché alla fine sono queste quelle che l'intelligenza artificiale non può svolgere è molto diverso da un mondo in cui si può pensare che l'intelligenza artificiale sostituisca mansioni rutinarie, lasciando poi alle persone quelle un pochino più elevate, anzi più spazio per svolgerle meglio. Allora, lo scenario è uno scenario, per come la vedo io, potenzialmente pericoloso, con impatti in termini eh, di, di, di, di, potenziale, eh, di potenziale criticità sociale, e quindi anche giuslavoristica assolutamente incontrollabili, assolutamente incontrollabili. Allora, probabilmente, probabilmente, per arrivare a una situazione come quella che ho sentito descrivere da uno speaker che, che ci ha preceduto, in cui prendiamo il meglio dai due mondi, cioè riusciamo a avvantaggiarci della maggiore capacità dell'intelligenza artificiale di immagazzinare e processare dati in tempi velocissimi e grazie a questo miglioriamo le nostre prestazioni di uomini e questo è un mondo ideale e che deve essere l'obiettivo naturalmente. Ma per arrivare lì, a mio avviso, Temo che sia indispensabile governare il processo da adesso e questo non è un tema giuslavoristico, cioè se arriveremo a occuparci dal punto di vista del diritto del lavoro, delle conseguenze dell'intelligenza artificiale in termini anche solo vicini a quelli ipotizzati da Elon Musk e allora il diritto del lavoro sarà l'ultimo dei nostri problemi. Una situazione che mh, probabilmente dice ci sfuggirà di mano la postazione. Ma non c'è modo, ma, ma se lo immagini, Elon, Elon Musk parla di reddito universale. Cioè, eh, reddito universale concepito come un, una specie di, di reddito di cittadinanza moltiplicato a livello mondiale, cioè, questo qui non è, ma non è neanche Orwell, è un film dell'orrore, insomma, altro, altro che diritto del lavoro. Chiaro, una battuta conclusiva dalla dottoressa Camerini perché abbiamo visto insomma di che portata sono le sfide eh, per i giuslavoristi del futuro, invece ecco dal suo punto di vista cioè quello di direttore delle risorse umane, la sfida principale che si ritroverà ad affrontare o che già si trova ad affrontare, abbiamo visto che non è una sfida organizzativa perché nella sua organizzazione, nella sua azienda il concetto di flessibilità è già adottato e quindi quale potrebbe essere? Allora, quella che io eh, vedo e prevedo è un, sostanzialmente quella della retention, quindi di continuare ad avere un'organizzazione che si evolve costantemente con, il, con i tempi moderni, possibilmente li anticipa e che è sempre attenta eh, all'ascolto dei bisogni delle persone. Quindi ehm, nel momento in cui... L'azienda non è più così attenta a percepire anche i segnali deboli di quelle che sono le necessità dei dipendenti che oggi abbiamo detto sono sicuramente avere la conciliazione vita privata, lavoro attraverso lo smart working ma poi passerà, cioè questa verrà data per scontata e, e quindi probabilmente l'introduzione di, di altri ehm, strumenti eh, che possano consentire al lavoratore di eh, lavorare tranquillamente performando sempre eh, ai massimi livelli. Quindi eh, direi sempre un ascolto molto, molto attivo, molto, molto attento, proprio per non... Eh, per trattenere i talenti sì. e valorizzarli al meglio. Perché nel, il settore delle energie rinnovabili sta esplodendo ed è iniziata la guerra dei talenti. Prima si parlava di talenti. Eh sì. Eh, anni fa c'era nel campo dell'informatica, adesso c'è nel settore delle energie rinnovabili, alcuni, alcuni profili non esistono ancora o se ci sono sono veramente molto pochi e bisogna addirittura andarli a catturare nelle università perché anche dal punto di vista ecco, delle, della preparazione scolastica stanno iniziando adesso a uscire fuori le prime competenze. Io ringrazio molti i miei speaker, l'avvocato Carlo Fossati, senior partner dello studio legale Chino Brugnatelli Associati, Elisabeth Camerini, HR Director by vari Progetti e Massimiliano Santamaria, HR Matrix and Innovation. Grazie per aver chiuso Grazie. questo HR Forum. Grazie. Ringrazio il pubblico in sala per aver assistito a, a tutta la nostra, nostra mattinata di confronto attraverso queste tavole rotonde naturalmente un saluto anche al pubblico a casa chi ci ha seguito in streaming sulle fonti. Appuntamento naturalmente all'anno prossimo.